ragazzi. Oggi parleremo di un episodio un po' strano che mi è accaduto qualche settimana fa. Come potete vedere da un po' di tempo mi sono diciamo approcciato al mondo di Yu-Gi-Oh! Che cosa è successo? Dato che non ho la grana, io e Cairo abbiamo trovato questo programma che ci permette di giocare a Yu-Gi-Oh! con le carte in inglese con persone online da tutto il mondo. Non sapendo bene le regole, vedendo il rosso, non avendo letto no Ballist grande come una casa, ci siamo scontrati contro un individuo assai bizzarro dal nome Tlobitox tutto normale fin qui un sacco di gente ha nomi che finiscono con Ox quindi la partita inizia la partita inizia tutto normale fino a quando proprio al suo primo turno Tlobitox mette il sigillo di Uricalcus. Eh, ok, il suo effetto lo potete vedere qui Allora è già qui, è iniziato un po' A rodere, Niente abbiamo continuato normalmente la partita Fino a quando lui non ha iniziato a sganciare Tutti gli oricalcos che aveva Prima ha messo Kyutora Per poi subito tributarlo e con il suo effetto Evocare oricalcos Shunoros Ora arriva la parte pazza diciamo Il problema è che aveva 20.500 di attacco. Di norma il suo effetto sarebbe che guadagna 1.000 di attacco per ogni mostro controllato dall'avversario. Io ne controllavo 3, dovevo averne 3.000 di attacco più 500 del sigillo. 20.000. Attacca e io attivo l'effetto del mio mostro link, ovvero mandarlo al cimitero e annullare l'attacco. Riattacca e attivo il suo effetto che reindirizza l'attacco verso il nostro avversario, e in più si prende l'attacco del mio mostro. Quindi lui perde 2.800. Arrivato a questo punto, si attiva l'effetto di un mostro nella sua mano. Il serpente divino. Ecco, un po' bizzarro questo serpente divino, dato che ha 9.999.999 .999 di attacco e 9.999.999 .999 .999 di difesa. Tra l'altro includiamo anche l'effetto che lo fa potenzialmente diventare la carta più forte del gioco. Ovvero che il mostro non può essere targhettato dagli effetti delle carte, dagli effetti dei mostri e può essere solo distrutto in battaglia. L'unico problemino è che giocando con un deck legit non, non potevo avere un mostro da 10 milioni di attacco, quindi era un po' finita la partita, se non che Drobitox, evocando il serpente divino, è andato a 0 life points. Non è finita qui. Quel serpente divino, anche se esiste nell'anime, non dovrebbe avere quell'effetto. Infatti, qui abbiamo il serpente divino giocato da Globitox e qui abbiamo il vero serpente divino, ovvero Ge serpente divino. Gli effetti sono totalmente diversi e ovviamente non è così OP il vero serpente divino, mentre il, il falso serpente divino... Lasciamolo stare, ok? Come potete vedere i due effetti delle carte sono molto diversi I due attacchi delle carte sono anch'essi molto molto molto molto diversi Semplicemente io provo ad evocare qualsiasi cosa per poter contrastare questo mostro A parte che mi dimentico che non può essere targettato dagli effetti di qualunque cosa Quindi semplicemente mi ara Vado a zero e mi sono detto La partita è finita No, no siamo scesi a zero e la partita è continuata come se nulla fosse. Sicuramente sarà stato un cheater, però io questa non me l'aspettavo. Probabilmente ha sbagliato a scrivere qualcosa e anche lui ha buggato il gioco e si è continuato. Dato che nessuno di noi due poteva perdere effettivamente, dato che eravamo entrambi a zero, abbiamo fatto così. Normalmente se qualcuno in una partita... Arriva a zero carte, alla fine del turno in cui arriva a zero carte nel mazzo perde Abbiamo fatto una gara di pazienza a sto punto L'abbiamo portato sempre in più a... avanti al deck Dato che ormai praticamente tutto ce l'ha dal cimitero bandito Ed è arrivato il turno Ha pescato l'ultima carta Ha schippato il turno E la partita è continuata normalmente punto credevo che arrivando io a zero carte nel mazzo ormai avrei perso. Siamo arrivati a quel punto e no, non ho perso. Così arriviamo ai 60 turni e tutto è ancora così. A un certo punto possiamo dire che è diventata praticamente una guerra di logoramento. Chi si sarebbe stancato prima avrebbe dato forfè. Un turno può durare al massimo 3 minuti. Allo scadere di questi 3 minuti, se non dichiari la face phase in questo gioco... Perdi, io diciamo che sono andato un attimo in bagno per. Sta durando due ore quella partita quindi. Anche se in questo replay si vede tutto alla velocità computer, comunque ci sono volute molte, molte, molte più mosse per. Eh, molto più tempo e niente, è stata una guerra di logoramento fino alla fine e poi semplicemente sono andato in bagno e tornando ho trovato il messaggio che avevo perso perché non avevo passato. Purtroppo la partita l'ha vinta Tlobitox e qui sorge il problema. Chi è questo Dlobitox? Allora questo Dlobitox è un, un personaggio un po' misterioso, ok? Quindi ho deciso di fare qualche ricerchina. Ho cercato su Google Dlobitox e ciò che ho trovato è stato singolare. Prima di tutto ho trovato questo elettricista che si è bruciato la mano, forse. Poi abbiamo trovato questo. Poi uno spacchettamento con scritto Dlobitox, ci ho cliccato sopra e semplicemente mi ha portato a un video di uno, un tizio a caso insomma, non so nemmeno chi fosse E poi, arriva questo, il logo di un canale di nome, Lobitox Trem. E a quel punto, vedendo i suoi video, sono stato sicuro che quello fosse il Dlobitox che ho affrontato A parte il nome che è abbastanza comunque diciamo l'obitox l'obitox trem insomma siamo lì no diciamo che questo questo video secondo me stava registrando quando ha giocato contro di me e secondo me non ha caricato il video perché vabbè a parte che è durato 70 turni però non è stata proprio una grandissima vittoria dato che probabilmente visto che è un cheater ha sbagliato qualcosa e e <ride> si è buggato tutto il gioco E mi ha continuato a giocare Questa partita è probabilmente la partita più pazza Che io abbia mai giocato su Yu-Gi-Oh Su Yu-Gi-Oh in generale Perché è veramente una roba assurda e eh? incredibile Comunque ragazzi il video è terminato Cala ancora il mistero su questo Globitox? Secondo me no È un cheater? È stato un bug? Chi lo sa Se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto E niente Ci vediamo alla prossima